social media vediamo come sono composti e quanti utenti italiani hanno sulla base delle social media che noi vediamo in analisi facebook l'età media di utilizzo è compresa tra i 24 e i 55 anni. utenti italiani presenti su questa piattaforma sono circa 35 milioni contando anche gli account doppi instagram l'età dell'utilizzatore si abbassa leggermente quindi è tra i 18 e i 40 anni social media nato più tardi di facebook però comunque ha una base di follower di oh, utenti pari a 25,6 milioni di utenti italiani vediamo youtube che è forse il più vecchio di tutti non è un social media però è una piattaforma dove possiamo postare dei contenuti social l'età qui è molto diversa perché ci sono anche i bambini esiste youtube kids ci sono tante possibilità di raggiungere i più piccoli comunque l'età media è tra i 18 e i 60 anni con un numero di utenti pari a 43,2 milioni di utenti italiani parliamo sempre Pinterest e TikTok due piattaforme che hanno un numero di utenti italiani abbastanza simile, 5 milioni e 5 milioni e 2 Pinterest utilizzato prevalentemente da donne TikTok utilizzato dai più giovani 16 40 anni massimo al momento, in rapida espansione, ha avuto un'espansione enorme TikTok, stanno provando alcune aziende a poter postare dei contenuti di valore su questa piattaforma. Ora che sappiamo indicativamente quelli che sono i numeri degli utenti italiani, che sono magari i nostri maggiori clienti, possiamo fare una scelta migliore su quale piattaforma puntare.